salve gente qui il vostro palmelone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video sigla Come molti di voi già sapranno, Spider-Man Far From Home sarà il primo film che aprirà la quarta fase del Marvel Cinematic Universe e mostrerà un nuovo personaggio non ancora apparso nei precedenti film sull'Uomo Ragno, ovvero misterio, e io oggi con questo video intendo dirvi 5 cose che dovete sapere su questo personaggio prima di vederlo sul grande schermo. Iniziamo! Misterio è l'alias di tre supercriminali dei fumetti Marvel. Il primo e il più famoso, Quentin Beck, scritto da Stellie e Steve Dicto e utilizzato come nemico più temibile dell'Uomo Ragno e di Daredevil. Quentin Beck era uno stuntman e creatore di effetti speciali a Hollywood in passato. Un suggerimento scherzoso di un amico gli diede poi l'idea di usare le sue conoscenze tecniche per uccidere l'eroe mascherato noto come Spider-Man e prendere il suo posto come popolare giustiziere. Beck diventa uno dei più potenti supercriminali dotato di un arsenale di armi ipnotiche in grado di emettere illusioni realistiche, ad esempio quando moltiplica la sua immagine. Ed è anche un maestro dei travestimenti, tant'è che una volta cercò di screditare Spider-Man, commettendo con una copia perfetta del costume del ragno vari crimini, per poi ottenere fama catturandolo e sconfiggendolo con l'identità di Misterio. Ma il piano fallì e l'uomo ragno lo sconfisse, facendolo poi incolpare per i crimini che Beck aveva commesso indossando il suo falso costume. La storia della morte di Misterio suscitò molto scalpore. L'illusionista si scoprì ammalato di cancro e cercò di andarsene in gloria. In quel periodo un nuovo Spider-Man apparve in città, ovvero Ben Reilly, e Mysterio, non riconoscendo la sua nemesi nel nuovo eroe, scelse il vigilante Daredevil come suo ultimo rivale, cercando addirittura di convincerlo ad ucciderlo. Ma quando Murdock si rifiutò di compiere tale gesto, Beck si suicidò sparandosi. In realtà la morte di Beck non fu altro che un'ulteriore illusione, restando vivo e a tramare nell'ombra. I successivi due misteri, o impersonati da Daniel Burkhart e Francis Klum, cercarono di seguire le impronte del primo, ma, detto sinceramente, non erano per nulla paragonabili a Beck e non furono poi una minaccia così grande per Spider-Man. Quentin Beck non possiede alcun potere superumano, è un abile ideatore di effetti speciali, capace di progettare ed inscenare le più elaborate e convincenti illusioni. Possiede ampie conoscenze tecniche, grazie alle quali riesce a creare svariati congegni, tra cui proiettori olografici capaci di intensificare le sue illusioni, un gas che accresce la sensibilità delle sue vittime e infine robot e armi speciali. Il suo costume contiene boccagli capaci di rilasciare il suo gas fatto su misura, come pure gas lacrimogeno ed una nebbia che impedisce la visibilità. Inoltre il suo costume aumenta, anche se in lieve misura, la sua forza e resistenza. I suoi costumi possono rilasciare differenti effetti fumogeni, come ad esempio una cortina di fumo, gas velenoso o un gas che inibisce il senso di ragno di Spider-Man. Riguardo al secondo film dello Spider-Man di Tom Holland, pare che Mysterio non sarà a tutti gli effetti il cattivo principale del film, anzi, sarà partner dell'Uomo Ragno. A quanto pare ci sono queste minacce, le creature elementali, e Mysterio è qualcuno che sa di loro e che vuole assicurarsi che il mondo sia al sicuro da questi esseri, e Nick Fury lo chiama, dato che è l'unico che li comprende davvero in un certo modo, e così Quentin Beck si allea con Spider-Man per fermarli. Diciamo che questa cosa ha suscitato molto scalpore. Dato che non esista alcuna versione fumettistica Di un mistero buono O che abbia collaborato con l'uomo ragno Pertanto ci troviamo di fronte a una versione Abbastanza distaccata da quella dei fumetti Anche se Alla fine può anche essere Che per una parte del film Si scontrerà con Spider-Man Mentre nell'altra sarà costretta a fare squadra Con l'arrampicamuri proprio per fermare Qualcosa di ancora più pericoloso di lui Insomma il nemico del mio nemico è mio amico Anche se parte 2 potrebbe anche essere che tutta questa storia degli elementali si riveli alla fine una mera illusione dello stesso mistero, creata con l'unico scopo di mostrarsi al mondo come suo nuovo salvatore dalla minaccia di questi esseri e nel mentre screditando anche l'uomo ragno vista la sua presenza. Devo dire che come ipotesi è abbastanza fattibile, del resto nei fumetti mistero ha fatto uso dei suoi trucchetti illusori per mostrarsi alla gente come loro eroe proprio come quando si è spacciato per Spider-Man. Tuttavia, se dovessero davvero stravolgere in maniera così radicale le origini fumettistiche di questo personaggio, ciò renderebbe abbastanza difficile vederlo arruolato nei Sinistri 6, gruppo di cattivi che probabilmente apparirà nel terzo film dell'Uomo Ragno o in un futuro film dedicato interamente a loro. Bene, già che l'abbiamo introdotti, direi di parlare del gruppo numero 1, rivale dell'Uomo Ragno. I Sinistri 6 sono composti dagli acerimi nemici di Spider-Man, alleatisi sì, proprio per annientare quest'ultimo. Di mistero possiamo dire che è una delle colonne portanti del gruppo, dato che partecipò a quasi tutte le varie versioni che il gruppo assunse nel corso del tempo, fatta eccezione per il Sinistro Sindacato, i Sinistri 12, gruppo creato da Norman Osborne, sempre con lo scopo di annientare Spider-Man, e il gruppo vistosi nel primo numero di Superior Spider. -Man. Mysterio fece squadra con molti criminali, quali il Dottor Octopus, Avvoltoio, Uomo Sabbia, Electro, Craven, Goblin, Camaleonte, Rhino, Scarabeo, Scorpione, Shocker e Venom. Ma neanche con essi è mai riuscito ad eliminare definitivamente l'Uomo Ragno. Ci è andato vicino, ma niente di più. In effetti, il gruppo, con tutti i cambiamenti che ha avuto, non è mai riuscito nel suo intento. Oddio, in altrimenti Spider-Man i sinistri 6, qui cappeggiati dal Goblin di Norman Osborn, sono più o meno riusciti nel loro intento, anche se il merito viene interamente attribuito al Goblin, ma anche il resto del gruppo ha fatto la sua parte. Forse un po' meno Doc Ock che, diciamo, si è rifiutato di aiutare Norman a uccidere Spider-Man e lui di tutta risposta l'ha scaraventato fuori dal palazzo per poi ucciderlo in strada. Pertanto, tecnicamente, sono stati i Sinistri 5, non 6, ma vabbè. Tutto sommato, penso che se faranno un adattamento cinematografico sui Sinistri 6, penso che assisteremo anche lì alla morte di Spider-Man, il cui posto verrà poi preso da Miles Morales. Sappiamo che c'è nel Marvel Cinematic Universe, abbiamo pure visto suo zio in Spider-Man Oncoming. Ma come ho già detto nel precedente punto, se Mysterio misterio si affermasse come un personaggio buono, dubito che lo vedremo prendere parte a questo gruppo. Alcune settimane fa è stata rilasciata in rete una nuova e rivelatoria fotografia che rivelerebbe il costume che indosserà misterio in Spider-Man Far From. Diciamo che è abbastanza diverso da quello che abbiamo visto nei fumetti. Da notare particolarmente la totale assenza del caratterizzante casco del personaggio, una sfera di vetro che nel fumetto celava il volto, e così la sua identità. Qui invece la sua faccia viene mostrata in bella vista. Inoltre non trovo molta similarità tra il costume originale e questo nel quale una sorta di armatura dorata avvolge il personaggio. Può anche essere che si tratti della prima versione del costume di misterio e che nel corso del film o in un ipotetico crossover con i sinistri 6, Quentin Beck possa anche apportare alcune modifiche sinceramente mi va bene anche questa versione anche se spero che più in là indossi anche quel casco che Spider-Man si diverta a prendere in giro chiamandolo boccia per pesci. E questo è un peccato perché è un tratto distintivo di misterio e spero che non venga a mancare nel film. Bene gente, qui finisce il video. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Date un'occhiata ai vari social che trovate in descrizione. Inoltre se avete altri personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, dei manga o dei cinecomic da consigliarmi per un eventuale futuro video fatemelo sapere sotto nei commenti. E noi ci rivediamo con un nuovo video. Arrivederci!